Allora io sono da 23 anni già in Austria, ho iniziato come cameriere arrivando ora diciamo dalla Calabria e ho iniziato come cameriere per 8 anni e mezzo ho lavorato in un ristorante gestione italiana. Nel 2002 ho deciso di fare qualcosa in proprio uh, e sono arrivato ad aprire un piccolo ristorantino nel, nello Zimba Park, nel centro commerciale nel paesino qui a Börs, nel Vorarlberg, in Austria. E ho iniziato con 30 posti. Nel 2010 ho avuto l'occasione di prendere questo uh, ristorante dove mi trovo adesso e da 10 anni che ho aperto e sono soddisfattissimo del lavoro, come procede il lavoro. Uh, tre anni fa sono stato in ferie in Calabria, nella mia, diciamo, uh, dove sono nato, come ogni anno vado in Calabria a passare le ferie, a trovare i miei genitori. Tornando dalle ferie, ho telefonato all'ingegnere Napoli, Ora, ho visto da un mio amico giù in Calabria che aveva la stessa, aveva, lui faceva la torrefazione, che aveva una K1, l'ho fotografata, ho preso i dati e ho preso il contatto con l'ingegnere. L'ingegnere mi ha risposto gentilissimo, abbiamo, diciamo, non è ci è voluto tanto tempo, abbiamo già trovato l'accordo e ha mandato su il mio carissimo amico Adolfo. Abbiamo trovato anche mezz'oretta l'accordo. Nel 2019 ho fatto la ristrutturazione del locale e abbiamo iniziato con la torrefazione. Uh, con la K1. È da un, un anno adesso, preciso. E per me è diventato un gioco, una passione, perché il caffè è stato sempre per me una, una passione. Ero sempre appassionato. E qui in Austria è quello che mi porta ancora a, a, di più a svilupparmi, eh? è che in Austria è difficilissimo bere un, bu un buon caffè. Ora. quindi ho deciso, ora, per fare, diciamo, qualcosa da me per riuscire a portare anche la cultura del caffè qui in Austria, nel Foralberg, anche se loro sono grandi bevitori di caffè, ma loro, come sappiamo tutti all'estero, il caffè americano è per loro, quello, diciamo, il, il principale. Uh, ma il buon espresso, tanti, diciamo, uh, clienti che ho, clienti abituali, Dicevano che il caffè qui da me è buonissimo, quello che usavo prima e io mi volevo ancora migliorare. Ho detto voglio ancora qualcosa di più, una spinta ancora di più e io con l'ingegnere Napoli, con la, con la K1, con la, la torrefazione da me, diciamo, ho raggiunto quel, quel livello ora? e io mi vorrei ancora migliorare. Un particolare è che ho, ho diversi clienti italiani ora? Uh, e quello che mi ha affascinato, diciamo, ancora mi, mi, mi, uh, mi dà ancora una spinta in più, che vengono qui, hanno mangiato qui ora? e mi chiedono il caffè che faccio io ora? a portarlo giù in Italia. Ora? E quella è la cosa che mi ha dato molta, diciamo, <ride> è stata una cosa per me, diciamo, strana, ma nello stesso tempo, diciamo, che <ride> mi ha fatto un piacere ora, grandissimo. Come quest'anno sono stato in Calabria, eh, i miei amici, i, pare, i parenti, ho portato il mio caffè, ora, <ride> e, e mi hanno dato tutti, diciamo, un feedback, diciamo, speciale, diciamo, che, un caffè buonissimo che Uh, me lo mandi, me, come facciamo ad averlo? Ecco, questa è la cosa, il particolare che mi dà ancora, la, ancora di più la soddisfazione di quello che sto facendo. Magari anni fa non conoscevano, diciamo, la, la caffettiera, la, la tipica caffettiera che facciamo noi in Italia. Uh, e sento che tanta gente che viene, uh, e io lo, lo vendo pure, diciamo, Glielo uh, macino io e, e loro hanno, uh, hanno iniziato anche con la, la famosa Bialetti, la caffettiera, um, a fare il caffè qui da noi. Secondo me c'è tanto margine ancora di business nel caffè qui da noi, sia macinato che in grani. Perché, come tutti hanno diciamo, si stanno attrezzando e come sento io, si, si attrezzano anche di, di macinini proprio a casa, diciamo, per avere, diciamo, un buon caffè.